Allora, c'è ancora qualcuno che deve votare? Bene, non essendoci nessun altro che deve votare, dichiaro chiusa la votazione. Bene, devo comunicare il risultato della votazione sull'articolo unico del legge di legge 5626, conversione in legge con modificazione del decreto legge 18 ottobre 2012, numero 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, nel testo delle commissioni identico a quello approvato dal Senato. Presenti 487, votanti 373, astenuti 114, maggioranza 187, hanno votato sì 2,95, hanno votato no 78. La Camera approva. Sono così precluse tutte le proposte emendative presentate. Interrompiamo a questo punto l'esame del provvedimento che riprenderà nella salute di domani, giovedì 13 dicembre a partire dalle ore 9.30. Per l'esame degli ordini del giorno, le dichiarazioni di voto finale la votazione finale. Ha chiesto di intervenire per 33.